Il mio nome è Louise Michel, sono come l'ago di una bussola che è sconvolto da una tempesta cerca il nord e il mio nord è la rivoluzione.